avere successo in youtube e eh, il segreto dell'avere successo in youtube è la professionalità e quindi qui il vostro sant'in chan vi saluta e mi raccomando se vi piace questo video condividetelo perché voglio sapere anche altri cosa ne pensano di come avere il successo per aiutarci gli uni agli altri e per poter magari guadagnare qualcosa con youtube e poter produrre dei video che arrivino a sempre più uh, utenti in modo anche da, da poter eh, realizzare il sogno di poter condividere i nostri pensieri con sempre più persone quindi rispondo a molti messaggi che mi hanno mandato anche su instagram ma tu come hai avuto tante visualizzazioni innanzitutto le visualizzazioni non sono mai sufficienti perché uno vorrebbe essere visto più volte di quelle che in effetti eh, eh, lo vedono quindi io ho superato il mezzo milione di visualizzazioni però purtroppo dal 20 febbraio 2018 mi hanno tolto la monetizzazione anche se continuo a essere partner di youtube cioè la partnership però come raggiungere eh, così tante visualizzazioni con impegno cercando di essere ogni volta originale soprattutto di non fare lo haters cioè di non odiare di non essere un odiatore di rispettare tutti di rispondere ai commentari se possibile per quello io li ho filtrati in modo che anche ai peggiori commentari rispondo con eh, attenzione con cordialità ma soprattutto perché ultimamente ho riscoperto eh, guardando dei vecchi video di cinque anni fa che non avevo risposto a dei commentari e questo mi è dispiaciuto eh, invece bisogna rispondere a tutti i commentari quindi io filtro i commentari perché appena ricevo dei commentari subito apro la pagina del video e do l'ok okay al in modo che io so perché molte volte tu eh, accetti il commento filtrato però va nella linea di tempo del video quindi non te lo ritrovi più nella lista il commentario se un video di cinque anni fa perché magari te lo commentano oggi. Io invece apro il video e arrivo a eh, poi accettare il commentario e lo commento sotto il video. Quindi, eh, rispondere ai commentari, cercare di essere originali e soprattutto, una cosa che ti dà molta originalità è questo strumento che lo so. Molti di voi vi aspetterete un gadget tecnologico per aumentare i like, per aumentare le views, per aumentare gli iscritti. Magari pensate che vi sto parlando di qualche piattaforma mediatica, eh, per esempio nel web per il ricottaro che sognava. Ciao, scusa, il ritardo ero alle prese con il mio finto Mauro da Mantova che mi ha insultato, non gli dare caso ho letto il tuo commentario però sono gli haters allora dicevo molti di voi si aspetteranno un gadget tecnologico per aumentare le views i like i commentari gli iscritti invece è il contenuto che conta e quindi ne, ne, io ho sperimentato non per youtube ma per instagram che aumentare i like non serve a niente con queste piattaforme invece l'unico gadget di una tecnologia molto vecchia è questo e si chiama libro più ne consumate più ne leggete più argomenti avrete perché anche se non parlerete di quello che leggete la mente diventa d'utile apprende a utilizzare più parole e più frasi in contesti diversi perché io per esempio non sono religioso ma ho letto molti libri di religione e quindi, se uno diventa uh, più maturo, mentalmente parlando, perché legge abbastanza, io ne ho di libri pieni la stanza. Vedete, le rime nascono spontanee. Uno può, eh, non so, eh, ciò qua un manuale rossa croce, eh, leggo di tutto, leggo fervidamente di tutto, leggo anche eh, le Montes Diplomatique. I capelli sono intonsi e eh sì, perché ancora non ho avuto tempo di, di farmi li tagliare. Comunque, eh, poi sarà un taglio casareccio. Comunque, vi dicevo, i segreti del successo sono due: o c'hai una formazione specifica per cui hai studiato giornalismo, hai studiato per fare musica o sei uno scienziato. Oppure il cammino si fa camminando poco a poco come ho fatto io in questi cinque anni quindi se volete non dico essere come me ma superarmi eh, dovrete dedicarvi eh, ogni video che fate fatelo ispirati perché molti credono che la difficoltà eh, non ne penso nulla di quel signore non cioè di mauro da mantova il vero mauro da mantova ho visto solo il video che, che mi hanno segnalato non so se alessandro arcangeli invece eh, dell'altro ho visto solo un video mi è sembrato una persona eh, onesta e sincera sì del vero del vero mauro da mantova penso bene perché da quel poco che ho visto mi è piaciuto, infatti, mi sono iscritto al suo canale e ho azionato la campanella. Adesso, se gli vorresti parlare, caro Riccardo, che sognava e digli di guardare i miei video, io già in un commento gli ho chiesto se gli interessavano vedere i miei video. Mi farà piacere avere un suo commentario sui miei video. Allora, dicevo, una cosa è avere una, una, una formazione professionale per fare video, un'altra è invece iniziare da zero come ho fatto io però eh, mettersi in mente che bisogna sempre rimettersi in discussione parlare di tante cose cercare di arrivare alla gente e, e come scrivere on demand che oggigiorno non devi passare per un editore ci sono delle piattaforme che ti pubblicano gratuitamente però devi scrivere tanto magari dei raccontini brevi piccoli anche se c'hai un libro di 800 pagine perché non, non si fa successo dalla mattina alla sera, soprattutto oggi giorno che gli scrittori non sono più come una volta, se l'editore ti pubblicava stavi a posto, si leggeva molto, oggi giorno si legge poco e uno deve essere il manager di se stesso, anche qui su YouTube. Quindi mh, bisogna gestire la propria attività. Io credo che tutto inizia quando inizi a avere successo e quando inizi a avere successo iniziano i veri problemi perché poi ti devi sapere amministrare essere professionale non è soltanto avere una una formazione professionale ma anche comportarsi da professionale sapere rispettare norme regole tempi poi inizieranno tutti a comunicarsi con te con le reti sociali molti si sono trovati bene con la Uno editori conosco molti che sono stati pubblicati da essa Ah, bene se ti pubblicano on demand gratuitamente io andrò a cercare la uni editore eh, uni e quindi eh, voglio dire forse pubblicherò il mio primo libro con la uni editori però sono disoccupato non posso pagare per pubblicare allora perché c'era uno che in youtube proponeva di pubblicare libri ma a pagamento allora come avere successo come superare le mille iscrizioni come superare il mezzo milione di views del canale come superare i 100.000 eh, le 100.000 views per un video sono tutte cose che mi hanno chiesto gli amici e le amiche che mi seguono in youtube eh, in instagram in facebook eccetera l'unica cosa è perseverare perseverare perdurare per durare o c'è successo o nulla. Poi fra stasera e domani, più probabilmente domani, perché mi si è arrossato di nuovo un occhio, come potreste guardare? No, allora non posso stare guardando molto lo schermo neanche del cellulare, non mi posso sforzare la vista. Eh, però faccio questo video per tutte e tutti voi con un piccolo sforzo perché mi fa un po male l'occhio e eh, volevo farvi questa precisazione perché mi hanno scritto in molti mi si hanno comunicato con me in molti anche nel mio gmail eh, perché tutti vogliono sapere da tempo come ho fatto a avere un canale così con così tanto successo evidentemente sono tutte persone che hanno meno successo di me perché quelli che hanno più successo non si comunicano con me, purtroppo YouTube Italia, la comunità degli youtuber italiani è così, seguono chi ha più successo. Quelli che hanno meno successo non sono come me che io guardo i video di tutte le persone, anche quelle con meno successo. Però, eh, e gli do like e commento, però eh, è per perseverare, non ci sono formule magiche, non ci sono software cercate di leggere con una mente d'utile che vi permetta eh, di allargare gli orizzonti del vostro pensiero non dovete pensare che dovete semplicemente leggere per interpretare alla lettera il testo e ripeterlo alla lettera e che se leggete di qualcosa dovrete parlare di quel qualcosa per forza a volte è necessario leggere di un argomento per parlarne meglio e scrivere di quell'argomento ma a volte anche a distanza di anni le letture lasciano una traccia nel tuo cervello perché ti ispirano a, potrai utilizzare in un altro contesto parole frasi pensieri gli riadatti a quello che volevi ottenere tu quindi io impiego espressioni che magari eh, involontariamente mi ricordo da testi religiosi di tutte le tradizioni del mondo ma non le impiego religiosamente, le impiego per parlare quotidianamente. Più il cervello ha punti di riferimento, meglio è. Non so se lo diceva Giordano Bruno, ma di fida dall'uomo di un solo libro perché è un fanatico, fanatico di qualsiasi cosa religioso, politico, vegano. Invece, eh, le persone che leggono di tutto, che si mettono in discussione, che hanno senso critico. A me che mi ha dato di bello leggere così tanto come potrete vedere anche sotto negli sportelli ci sono dei libri No, e anche quel mobile lì chiuso e pieno di libri che mi ha dato tanto leggere nel corso degli ultimi 30 35 anni anzi ho letto dai 12 anni quindi eh, degli ultimi 38 anni soprattutto mi ha dato la capacità non solo di leggere fra le righe ma di non prendere nulla alla lettera potrà sembrare contraddittorio ma io non prendo nulla alla lettera tanto delle cose che ascolto che guardo come che leggo interpreto sempre tutto e poi non credo a tutto quello che sento che vedo e che guardo quindi c'è un grande senso critico eh, c'è un forte senso analitico analizzo tutto perché non è che analitico solo per quello che non è digitale che è manuale analitico significa eh, la facoltà di analisi di analizzare allora io analizzo tutto critico molte cose prendo ciò che mi piace non importa se è un ragionamento politico di destra di sinistra di una qualche religione se è un ragionamento ateo agnostico scientifico laico razionalista moderno antico tradizionalista io prendo da tutto quello che leggo le cose che mi sembrano più sensate e poi e poi metto tutto in discussione ma metto tutto in discussione pure per quanto concerne i miei stessi pensieri non è che sono eh, unidirezionale per esempio dei miei amici delle mie amiche buddiste mi hanno mandato eh, tante riviste più di 30 40 stanno con la terra del buddismo dell'istituto l'amazon kappa di pomaia sono tante di queste riviste sono molto interessanti povero libro che botta si sì, sono riviste più che libri però sono pieni di terra perché sono anni che io qua in questo scrittorio e non, non le leggo e quindi come potrete vedere leggo cose religiose perché sono stato nell'istituto l'amazon capa di Pomaia. molto bello si trova in un castello medievale che gli hanno dato in gestione perché ne se ne prendano cura e, e, e ci andavano molti per fare le vacanze che stavano intorno a pisa intorno a torino milano e ci sono stato a pasqua quindi con l'avvento del caldo molti andavano lì perché se era un luogo fresco ormai eh, vicino cecina chiara luce vicino a pisa sono andato da roma a pisa col treno poi ho dovuto prendere un autobus che si sinerpicava per i colli pisani quindi io ho letto di tutto e eh, posso fare riferimento a molti argomenti anche senza parlare direttamente del buddismo del cattolicesimo dell'ognosticismo, dell'induismo, della religione sikh, sì posso esprimere concetti anche descontestualizzandoli proprio perché io estraggo i concetti dai testi e poi li uso plasticamente, magari eh, utilizzandoli eh, come nel loro, nella loro pura accezione estetica, cioè per il gusto di impiegare delle metafore. De nel mio discorrere non c'è bisogno di credere o no in qualche cosa di religioso o di essere d'accordo con lo scrittore in quello che scrive perché l'importante è nutrire la mente voi sapete come funziona il cellulare il computer perché ne avete molta familiarità molti di voi sono giovani sono adolescenti il computer per memorizzare ogni informazione nei cluster deve fare una indexazione, cioè fare un link eh, che porta eh, fino al, ai cluster che immagazzinano, sono le piccole unità di memoria dei dischi rigidi e delle memorie, l'informazione, quindi deve avere un tracciato, un percorso, altrimenti se si cancella quel tracciato si perde. L'accesso all'informazione registrata. Il cervello che fa? Quando tu leggi qualcosa per la prima volta, per quello sarebbe conveniente, io purtroppo non sempre lo faccio, rileggere anche a distanza di tempo lo stesso libro due o tre volte. La prima volta che tu pratichi un movimento di karate o leggi un libro o fai qualcosa, il cervello eh, va a vedere quello che ha immagazzinato nei neuroni, che sono i cluster del cervello. Il di, il di, come del disco rigido, no, ma una volta che tu alleni il cervello alla lettura e rileggi le stesse frasi in contesti differenti più e più volte il, per ritrovare quell'informazione specifica eh, che sta imparando yoga, karate da molto tempo. Musica, eh, impari ricette di astronomia, leggi molti libri di uno stesso tema. Allora, per ritrovare un'informazione specifica, il cervello la registra in nuovi neuroni che hanno quell'informazione, non informazione vecchia, perché prima interpretavi alla luce delle vecchie conoscenze l'informazione, poi passerai a invece registrare quella stessa informazione in nuovi neuroni che stavano dormire, dormenti e per avere accesso a quei neuroni deve creare delle neurosinapsi che sono l'equivalente delle delle del computer che sono delle ramificazioni nervose che collegano i nuovi neuroni ai vecchi quindi a volte si genera con la lettura ogni giorno miliardi di connessioni neuronali neurosinapsis che rendono accessibile un intercambio fra nuova informazione acquisita e vecchia informazione quindi che significa questo che aumentano le connessioni neuronali si attivano più neuroni con la lettura e aumenta anche la vascularizzazione dei neuroni perché devono metabolizzare l'informazione hanno bisogno di alimento quindi fare attività cardiotonica come camminare 30 minuti al giorno e leggere ti nutre il cervello e previene eventuali malattie il cervello non per dimagrire non c'è bisogno di fare dei ciclopici sforzi fisici basta camminare lentamente per più di 30 minuti o fare ciclette o fare la pedalatrice elittica come quella che ho nella mia stanza di cui vedete i manubri che è una pedalatrice elittica che pedali così tenendoti per i manubri basta fare 30 minuti di quella pedalatrice al giorno e leggere il tempo sufficiente per non stancarsi ogni giorno che alleni eh, la tua mente, alleni il cervello, crei nuovi, nuove connessioni neuronali che sono l'equivalente de, eh, delle indezazioni del disco rigido e eh, mantieni attivi i neuroni, quelli vecchi e quelli nuovi che si interconnettono con i nuovi, se no eh, i neuroni non possono rimanere inattivi molto tempo tutta la vita ci sono dei neuroni che vivono solo tre anni dal momento in cui si iniziano ad attivare vivono tre anni quindi eh, ogni tre anni ci muoiono un sacco di neuroni perché invecchiamo e se non hanno acquisito nuova informazione muoiono senza trasmettere nuova informazione a quelli che nascono nel cervello perché ogni tre anni si attivano dei neuroni perché muoiono i neuroni che che sono intanto si sono attivati stanno in sonno poi si attivano e poi muoiono e durante tutto questo ciclo si attivano altri neuroni se quelli vecchi si sono attivati e prima di morire non hanno acquistato informazione non passano nessuna informazione ai neuroni che si sono attivati e in questo modo ci abbiamo un cervello che funziona poco se invece leggiamo tutti i giorni tutti i giorni i neuroni che eh, muoiono prima di morire trasmettono l'informazione ai nuovi neuroni. Così i neuroni si vanno caricando di informazioni come cluster del disco rigido, e poi si dovranno formatare per avere eh, una migliore recezione dell'informazione. Quindi per avere successo in YouTube non ci sono formule magiche, non ci sono siti web, ci sono soltanto da Aprire la mente, leggere, pensare criticamente e cercare di essere polivalenti, di essere versatili, di occuparsi di molti argomenti differenti. Ecco quali sono le chiavi dell'esito del successo in YouTube, come scrittori, ma anche nella vita. Eh, bisogna soprattutto pensare, come dice un proverbio cinese, ma non solo, che saper parlare bene e da persone intelligenti ma sapere ascoltare ed assaggi e che una parola sono troppe e due sono poche una parola è troppa e due sono poche perché questo perché eh, a volte eh, per quello che eh, la civetta era il simbolo dei filosofi nell'antica grecia dei saggi dei sofisti perché perché la civetta c'è due occhi enormi un becco piccolino, cioè il filosofo è più quello che guarda, più quello che analizza. Se voi leggete la metafisica di Aristotele, lui dice che il senso più importante è quello della vista perché ci fa conoscere il mondo. Quindi la civetta che ha due occhi così enormi o il gufo guarda, osserva il mondo, lo comprende, ma ha una bocca piccola per parlare, parla poco. allora se voi andate così in giro per il mondo guardando più di quello che parlate leggendo più di quello che parlate ascoltando più di quello che parlate osservando il comportamento altrui più di quello che voi fate sarete dei saggi e attirerete l'attenzione su di voi per esempio la gente crede che eh, mostrare la propria intelligenza volendo parlare a tutti i costi faccia superiori invece a volte eh, uno mostrando tutto quello che sa mostra anche i propri limiti e a un certo punto non sa con chi sta parlando magari ne sa più l'altro di lui quindi si mostra in tutti i suoi limiti e in tutta la sua idiozia a volte o in tutta la sua ignoranza invece il saggio sta zitto perché conosce i suoi limiti per quello è saggio e magari è è più quello che sa di, di ciò che dice c'è eh, un proverbio arabo che dice non dire tutto quello che sai eh, non eh, dare retta a tutto quello che ascolti non fare tutto ciò che puoi non dare tutto ciò che hai perché se fai queste cose non mi ripeto il proverbio fa così eh, dirai più di quello che pensi eh, crederai a tutto ciò che ascolti farai più di quello che puoi e darai più di quello che hai ecco la saggezza è quello moderarsi nel pensare soprattutto moderarsi eh, essere modesti con rispetto a quello che si pensa non credere di aver realizzato chissà che non credere a tutto ciò che si ascolta non credere a ciò, tutto ciò che si guarda eh, non fare più di quello che si può perché a volte si commettono errori soprattutto non dare più di quello che si ha perché a volte non ti contraccambiano e non ti possono contraccambiare se io invito a cena 10 amici e poi tutti i giorni e poi mi manca da mangiare magari questi 10 amici possono offrire una cena in dieci giorni però non mi possono offrire di più e io in dieci giorni invece ho fatto mangiare dieci persone capisci io ho spesso molto di più di quanto individualmente ogni amico può spendere in una sola volta perché non è che ogni amico mi invita a cena dieci volte perché io l'ho invitato assieme ad altri dieci volte a cenare mi inviterà una volta allora che io inviti un amico con altri una volta o dieci volte cambia poco eh, io spendo nell'invitarli al ristorante dieci volte di seguito a dieci amici un'enormità magari in un anno loro mi invitano ogni volta e solo a me a cenare a casa una volta e risparmiano un sacco, quindi non bisogna fare più di quello che si può soltanto per figurare, eccetera. Questa è saggezza: dovete avere occhi grandi così e una bocca piccolina e poi soprattutto leggere molto, avere senso critico pensare eh, ampliare gli orizzonti non soltanto fare ciò che ha successo in youtube come gaming e queste cose qua dovete eh, anche essere creativi parlare di cose vostre parlare di temi che vi toccano come sto facendo a... anch'io in questo momento non fare delle generalità soltanto perché quello o quell'altro gioco vanno di più ti vedrei bene come seguace del confucianesimo sì infatti ho letto qualcosa di confucio eh, molto eh, il ricotaro che sognava dovrei leggere qualcosa di più perché il confucianesimo come tu sai non si limita soltanto agli aforismi o alle massime di confucio che peraltro ho in giro da qualche parte eh, mi piacerebbe parlare eh, di confucio come al solito non riesco a trovare mai il libro che mi serve trovare quando lo devo ho avuto fortuna comunque gli aforismi aiutano i dialoghi di confucio a cura di alberto castellani che deve essere il traduttore Universale letteraria sansoni ecco qua lo comprai che costava prezzo di vendita al pubblico 16.000 lire negli anni 90 non so, no mi sembra la fine degli anni 80 fine degli anni 80 16.000 lire vi immaginate no il maestro disse apprendere e continuamente esercitarsi ah, scusate il maestro disse a prendere e continuamente esercitarsi, non è anche ciò soddisfacente, avere amici che vengono di lontano di lontane contrade, non è anche ciò una gioia, non essere conosciuto dagli uomini e non accorarsene, non è anche ciò da saggi. Confucio vabbè, io sono in live 20 da 29 minuti come potete guardare, ciò. Un occhio arrossato, non voglio arrossarmelo di più, sforzandomi con la luce tutto il resto. Adesso leggerò Confucio. E sto leggendo già altri libri come La cospirazione dell'acquario, che adesso ce l'ho in biblioteca. Perché credo che ieri eh, ho fatto tardi, molto tardi, le tre del mattino. E mi si è sforzato con il cellulare oppure leggendo e guardando il sole eccetera prendendo un po di, di sole mi manca il calcio allora eh, a volte mi scopro eccetera e vi lascio un saluto dal vostro sant'en chan mi raccomando se questo video vi è piaciuto condividetelo perché voglio sapere eh, il vostro pensiero e il pensiero dei vostri conoscenti poi aiutatemi a raggiungere le 4000 views perché ne ho solo 2600 perché youtube già mi deve più di 90 dollari ma mi ha tolto la monetizzazione dal 20 febbraio dal 20 febbraio 2018 qua vi lascerò fra domani e dopodomani perché oggi non voglio entrare né nel computer né più nel cellulare ho fatto questo video con uno sforzo all'occhio vi lascerò nei nei riquadri le anteprime dei miei video più visti e eh, vi lascerò anche fra gli video consigliati i miei video più visti ciao buona serata buona serata anche a te buonanotte e buon inizio settimana a tutte e tutti voi cari amici miei eh, mi raccomando poi andate nel mio canale guardate i miei video tanto quelli più vecchi come quelli più nuovi se vi piacciono fatemelo sapere commentandoli dandogli like e soprattutto condividete i miei video più visti ma condividete il link in modo che aumentino le ore di views e soprattutto le visualizzazioni fatemi contento iscrivetevi se potete al canale perché così raggiungerò la monetizzazione di nuovo e compartite il link dei miei video in modo che, che aumentino le visualizzazioni eh, però andate io ultimamente posso fare pochi video e soprattutto non li edito più non voglio perdere mezz'ora a caricare il video nel computer a editarlo più di mezz'ora e poi più di mezz'ora a caricarlo che ho un internet lento ma faccio i live ultimamente se mi è possibile allora ne faccio pochi però li faccio di una durata più larga perché invece di perdere un'ora un'ora e mezza fra e caricarlo nel computer editarlo caricarlo e, in youtube e editarlo e, il contenuto eccetera e poi divulgarlo nei social direttamente posso fare un video che dura dalla mezz'ora a un'ora e mezza con i live verrà di bassa risoluzione ma non è che il numero di visualizzazioni dei miei video sia molto cambiato e poi la maggior parte del pubblico del mio pubblico mi segue dal cellulare quindi il cellulare c'è un compressore di immagine che permette compensare la bassa risoluzione quindi alla fine anche se gli do 4k al video eh, lo vedono dal cellulare quindi non cambia nulla il 50 per cento del mio pubblico mi segue dal cellulare o dal computer in pochi dallo smart tv 4k quindi dal dal computer anche se il video ha una risoluzione di 180 pixel o di 3:20 o di 640, il video si vede sempre bene, soprattutto con questi monitor moderni e questi computer di alta risoluzione grafica. Non è come con lo smart TV di, di 60 pollici ultra 4K che se il video è di 180 pixel si vede una schifezza. Quindi eh, faccio prima fare un video di un'ora e mezza live col cellulare piuttosto che editarlo nel computer caricarlo in youtube e poi fare tutto il post editing che farò ma in questi giorni caricando tanto già eh, la conta è connesso a twitter quindi farà un po di pubblicità in twitter e poi in questi giorni gli metto gli hashtag anche in twitter in facebook non so però vi dicevo eh, grazie di seguirmi se questo video vi è piaciuto condividetelo eh, voglio sapere il vostro giudizio su questo e su tutti gli altri miei video di voi e dei vostri amici condividete il link anche del mio canale e, e guardate anche i miei video più vecchi come ha fatto, hanno fatto i miei amici ricotaro che sognava e alessandro arcangeli Guardate, eh, cronologicamente mettete i video più vecchi quelli più visti e anche gli ultimi e poi c'è delle cartelle di riproduzione suddivise in argomenti gastronomia casareccia vari tutorial che ci sono tutorial sui cellulari sulle arti marziali sullo sport eh, tutorial di letteratura eh, questa cartella di riproduzione che sarà saint -Chan parla a tutti i suoi seguaci poi c'è un, una cartella di riproduzione che per il momento c'è solo quattro video sul, sulle notizie che ho letto dai giornali notizie che ho letto dopo l'anno 2013 ma che eh, hanno a che fare con i giornali del 2001 vabbè allora vi lascio C'è anche mi sembra una lista di riproduzione Dedicata ai video di giorgio bracardi del grande giorgio bracardi guardate i video di giorgio bracardi mi raccomando che sono fenomenali con questo vi lascia il vostro capitan santenchan anzi non sto nelle vesti di capitano ma chi se ne frega eh, mi raccomando ciao ciao bacini a tutti cari amiche ed amici eh, buonanotte di domenica buon inizio settimana grazie di avermi seguito eh, non vi sto a ripetere tutto perché mi sto ridondando sono già 35 minuti quasi 36 vi lascia il vostro Sant'Enchan, ciao, non voglio annoiarvi.